L'inflazione negli Stati Uniti è al 7,5% a gennaio poi la banca centrale europea potrebbe avere un problema e i venti di guerra frenano i mercati guarda il video fino alla fine se vuoi scoprire cosa devi aspettarti nel prossimo futuro partiamo quindi dall'inflazione che ha superato le attese e questo potrebbe fare sì che la fed intervenga in modo più massiccio di quanto avevamo preventivato infatti la fed potrebbe aumentare i tassi di interesse addirittura di 50 punti base a marzo forte anche dei dati che sono usciti molto positivi per quanto riguarda gli nfp e come potresti ricordare dai video precedenti che abbiamo fatto sull'inflazione sulla situazione anche americana quando c'è un'occupazione in crescita e l'economia anche in crescita ecco che diventa più facile molto più facile intervenire e risolvere i problemi dell'inflazione con delle politiche restrittive della banca centrale tuttavia abbiamo un grosso problema noi nelle infatti se è vero che l'inflazione negli Stati Uniti è spinta in gran parte dalla domanda e dai salari in crescita lo stesso purtroppo non vale per l'eurozona quindi per noi dove l'inflazione è invece prevalentemente determinata dal calo energetico dovuto al gas questa situazione fa sì che noi in Europa e quindi per essere più specifici più precisi la BCE ecco la BCE ha meno strumenti a disposizione data la situazione rispetto alla Fed per combattere l'inflazione e il motivo è che un rialzo dei tassi di interesse è molto efficace per le cause che determinano l'inflazione negli Stati Uniti quindi un incremento di fatto dell'occupazione della domanda quindi dell'economia mentre invece non è altrettanto efficace nella nostra situazione quindi un'inflazione che è spinta prevalentemente dal rialzo dei costi praticamente delle materie prime e quindi un aumento eventuale dei tassi di interesse in Europa sarà comunque meno efficace rispetto un aumento dei tassi negli Stati Uniti che molto probabilmente avverrà a marzo e potrebbe essere anche di 50 punti base in ogni caso se vuoi sapere quali sono a grandi linee le idee della Fed per la gestione dei tassi di interesse e anche della gestione dei titoli che ha la Fed in portafoglio ecco se vuoi sapere queste cose ti consiglio di andare a vedere il video che abbiamo realizzato qualche settimana fa in cui abbiamo proprio guardato la situazione della Fed a seguito anche del, dell'FOMC che c'è stato a dicembre. Inoltre, come se non bastasse ad aggravare la situazione dell'Europa, anche se in realtà quello di cui stiamo per parlare ha forti implicazioni anche per quanto riguarda gli Stati Uniti, visto il loro ruolo nella politica globale, ecco, come se non bastasse, tutta la situazione, compresa quella delle materie prime, è aggravata sensibilmente dai venti di guerra che soffiano sull'Ucraina, in quanto tutta questa situazione potrebbe degenerare in una guerra anche di grandi proporzioni. Infatti sono forti, molto forti, le parole pronunciate da Putin e da Biden. Infatti il primo ha di fatto detto che si potrebbe arrivare anche addirittura e aggiungerei purtroppo a una guerra nucleare nel caso in cui la situazione precipitasse drasticamente con anche un'eventuale entrata nel conflitto ipotetico perché ancora non è scoppiato anche se voi vedrete il video martedì e giravoce che potrebbe scoppiare mercoledì quindi a livello ipotetico potrebbe iniziare domani questo conflitto ma comunque sono puramente ipotesi nel senso che sono voci diciamo di corridoio tra virgolette comunque il discorso è che Putin ha di fatto detto che se l'Ucraina dovesse entrare nella Nato o se comunque la Nato dovesse intromettersi nel conflitto il rischio sarebbe poi quello di avere di fatto una guerra di enormi dimensioni anche con il rischio poi di arrivare alle armi atomiche che ovviamente nessuno ovviamente nessuno spera che si arrivi a questo punto però nel senso purtroppo è possibile il secondo invece quindi Biden ha evocato i due termini guerra mondiale e li ha evocati dicendo che non manderà truppe sul suolo ucraino a combattere contro i russi per evitare proprio una guerra mondiale, però intanto queste parole sono state pronunciate e ovviamente i mercati quando soffiano venti di guerra così forti e soprattutto le cui implicazioni possono essere così rilevanti per tutto il mondo, di fatto, ecco che ovviamente i mercati ne risentono e tendono ovviamente le azioni a salire meno, viene influenzato ovviamente ulteriormente anche il valore delle materie prime perché hanno, diciamo, forti implicazioni, o meglio forte forti correlazioni con i rapporti che ci sono tra Russia e Occidente, ma in ogni caso la situazione è molto, diciamo, sensibile, va seguita e osservata perché sui mercati ci possono essere ovviamente delle implicazioni notevoli, oltre che purtroppo sulla vita comunque di tutti noi e io sinceramente spero ovviamente che il tutto si risolva in eh, che si risolva tutto diplomaticamente però noi dobbiamo comunque essere purtroppo pronti a tutto. Quindi cosa succederà in realtà e cosa c'entra con noi? Io non lo so cosa succederà in realtà nel senso che dobbiamo aspettare e vedere cosa succederà tuttavia c'entra con noi per prevalentemente quattro ragioni. La prima è che l'Ucraina comunque è qui di fianco nel senso che se dovesse succedere qualcosa abbiamo qualcosa che succede in Europa qui a fianco a noi e di conseguenza questo oltre che avere implicazioni sulla vita di tutti noi può avere implicazioni sull'andamento delle borse europee chiaramente anche se in realtà poi influenzerà probabilmente le borse di tutto il mondo. La seconda ragione è il costo delle materie prime nel senso che noi comunque operiamo anche sui mercati delle materie prime quindi petrolio gas per esempio ed ecco che questa situazione influisce moltissimo sull'andamento di questi mercati e quindi dobbiamo monitorarla il terzo fattore da tenere diciamo presente è che l'andamento dei mercati azionari stessi è influenzato pesantemente da queste situazioni perché perché queste situazioni creano incertezza un po come aveva fatto anche il covid in passato e come fa un po tuttora quindi crea incertezza e con l'incertezza determinata da questa situazione mercati potrebbero crescere meno potrebbero avere dei ribassi potrebbero avere anche delle dinamiche poco diciamo razionali destate magari dal panico dalla paura da queste situazioni qui quindi terzo fattore fondamentale per questo motivo e il quarto fattore che è il più spaventoso se vogliamo è che nel caso di un conflitto armato se dovesse coinvolgere anche la Nato e apro una parentesi l'Ucraina attualmente non è nella Nato quindi tendenzialmente se la Russia dovesse invadere l'Ucraina per adesso non sembrerebbe che noi della Nato manderemo truppe a combattere contro i russi anche perché questo significherebbe davvero avere una guerra mondiale probabilmente però comunque il discorso qual è che in caso di conflitto armato, nel caso in cui questo conflitto dovesse coinvolgere la Nato, ecco sulla base dell'articolo 5 se non sbaglio, adesso sto andando a, a memoria, mi sembra che sia il 5. In base all'articolo 5 del trattato proprio della Nato c'è praticamente il fatto che ogni nazione appartenente all'Alleanza Atlantica debba difendere le altre nazioni dell'Alleanza Atlantica e quindi dovrebbero entrare tutte contemporaneamente in guerra contro chi dovesse aggredire un paese appartenente all'alleanza attualmente l'Ucraina non è nell'alleanza atlantica quindi è uno scenario un po' meno diciamo probabile al momento però comunque dobbiamo tenerlo presente questo è il quarto fattore secondo me anche il più spaventoso ovviamente quindi secondo te cosa succederà cosa succederà con l'inflazione negli Stati Uniti riuscirà la Fed a aumentare i tassi di interesse e tenerlo sotto controllo cosa numero uno cosa numero due la BCE riuscirà a contenere la situazione dell'inflazione nonostante abbia meno strumenti a disposizione di fatto proprio in termini di efficacia rispetto alla fed oppure non ci riuscirà e avremo quindi l'inflazione che di fatto eh, andrà non dico fuori controllo ma quasi e dovremo quindi aspettare che l'economia risolva da sola tra virgolette questo problema e Terza domanda, cosa succederà con l'Ucraina? Influenzerà molto i mercati o no in caso di invasione russa e degenererà, degenererà la situazione oppure no? Cosa ne pensi? Faccelo sapere nei commenti che magari ne parliamo un pochino e niente, ci vediamo al prossimo video Io ti ringrazio per aver visto il video fino ad adesso, ti invito a mettere un like se il video ti è piaciuto e a iscriverti al canale. Ti invito anche se ti va a fare un salto sul mio canale YouTube dove invece parlo prevalentemente di marketing, di business, di sviluppo di business e niente con questo è tutto, alla prossima, grazie ancora, ciao!